Guardi l'Etiopia è uno snodo di molte cose perché è un paese la cui stabilità per l'intera regione, per il corno d'Africa è fondamentale, è un paese con il quale l'Italia vanta storiche relazioni eh, importanti che io intendo eh, rafforzare ulteriormente, qui sono molte eh, le materie sulle quali discutere, quella migratoria è una conseguenza ma qui eh, sono presenti le nostre aziende con i loro investimenti, sono presenti le nostre aziende con le infrastrutture eh, che sono anche infrastrutture eh, riferibili a quello che io chiamo il piano Mattei per l'Africa qui voglio dire sono aziende italiane che hanno costruito e stanno costruendo le dighe principali eh, c'è un sostegno del quale questa nazione ha bisogno particolarmente sul piano finanziario ce ne stiamo occupando, come facciamo in una situazione completamente diversa anche per la Tunisia, per sostenere lo sblocco dei finanziamenti e una certezza eh, finanziaria che poi consente ulteriori investimenti, quindi è un tema delicato, c'è cioè un'ottima amicizia eh, col, col, presidente, col primo ministro che ormai abbiamo rinsaldato, questa è la terza volta che eh, ci incontriamo che secondo me può, ripeto, avere degli importanti sviluppi anche in tema di stabilità complessiva della regione tant'è che noi domani faremo un trilaterale anche uh, con il presidente Somalo che pure io ho già incontrato quindi insomma c'è un protagonismo italiano sicuramente in Africa complessivamente, nel corno d'Africa che per noi è cruciale e sensibile per molte materie. le crisi umanitarie nel in eh, Guardi, la crisi, la, la, la conferenza di maggio a New York, come lei sa, è co Guidata, co-guidata. Chiedo scusa qui eh, dall'Italia insieme eh, al Sudan e quindi ci sarà sicuramente a guidarla il nostro ministro degli Esteri perché è una interministeriale però io come loro sanno sono sempre disponibile, noi stiamo lavorando a una serie di iniziative che riguardano l'Africa, una eh, che riguarda anche l'Africa ma soprattutto l'Africa è lo Stock Training Moment cioè eh, l'evento della FAO che stiamo organizzando a Roma per il 24-26 luglio al quale abbiamo invitato l'Unione Africana e penso... Um, ci sarà anche il primo ministro etiope, uh, un altro è il um, summit intergovernativo Italia-Africa che si celebra ogni due anni, l'ultimo è stato nel 21, in autunno si svolge il prossimo e credo potrebbe essere l'occasione giusta per presentare definitivamente il nostro piano Mattei sul quale intanto lavoriamo in cooperazione con questi paesi perché non puoi pretendere tu di sapere eh, quali siano le soluzioni migliori, noi possiamo offrire le no nostre idee, i nostri punti di vista ma poi è importante coinvolgerli è quello che stiamo facendo e l'occasione di ottobre è sicuramente l'occasione nella quale arrivare diciamo, alla definizione complessiva eh, di un piano nel quale siano coinvolte queste nazioni, per cui come vede sono molti gli eventi poi ci sono i dialoghi mediterranei, anche eh, sempre dopo l'estate insomma siamo, siamo molto impegnati ma io continuo a essere convinta che questo lavoro produca molto più dello sforzo che richiede, ecco, per l'interesse nazionale italiano, per l'interesse europeo, per la stabilità di un continente sul quale forse negli ultimi anni non abbiamo fatto abbastanza e che oggi vede l'ingresso di attori diversi e io credo invece che nell'opera di stabilizzazione e di sviluppo dell'Africa un ruolo forte dell'Italia e dell'Europa sia fondamentale. Grazie, Grazie, Grazie. buon lavoro. Grazie. Ciao, Farla.